Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è solo un piccolo video informativo per informarvi appunto dell'arrivo sul mercato di un nuovo dispositivo di casa Apsan. Eh, il dispositivo di cui vi sto parlando è uno smart controller, sì perché ormai come sapete DJI introducendo uno smart controller direttamente nella confezione di un prodotto consumer eh, ha ovviamente stravolto il mercato e eh, ha fatto capire anche agli altri produttori che è arrivato il momento di eh, seguire questa tipologia di strada eh, ovviamente in questo caso non sarà incluso in confezione ma sarà a parte ma sarà sempre eh, un controller per droni eh, da 249 grammi e per droni consumer eh, ovviamente questa strada l'ha già intrapresa anche Fimi, come sapete che ha messo in commercio eh, poche settimane fa appunto il suo smart controller e eh, questa ovviamente sarà la strada che percorreranno probabilmente tutti i produttori di droni eh, di un determinato livello. Eh, ovviamente eh, questi smart controller hanno stravolto diciamo la tipologia di vendita del prodotto per quanto riguarda ovviamente il costo perché come sapete gli smart controller hanno sempre avuto prezzi incredibili sia per Outer che per DJI si è sempre parlato di 1000 euro eh, di smart controller. Eh, mentre con l'arrivo di questo questo controller, per quanto riguarda eh, DJI, è un prodotto che viene venduto separatamente dal drone a, a circa 300 euro. Stessa cosa ha fatto Fimi introducendo il suo smart controller che è acquistabile su Banggood a poco meno di 300 euro e suppongo che anche Apsan eh, faccia la stessa filosofia di vendita quindi penso sarà un prodotto che avrà un prezzo tra i 250 e i 300 euro ma detto tutto questo adesso è arrivato finalmente il momento di vedere la foto dello smart controller di casa Apsan e lo smart controller ragazzi è questo come vedete è ovviamente uno smart controller bello impegnativo dal punto di vista delle dimensioni le prime cose che si vedono è un display che eh, non è come quello di DJI che è un display a 16 noni qua parliamo di un display eh, che ha una forma più da 4 terzi eh, le antenne abbiamo due antenne veramente impegnative dal punto di vista delle dimensioni guardate quanto sono lunghe almeno per quanto riguarda questa foto del controller perché comunque non è una foto di un rendering è proprio la foto del prodotto questa foto è stata pubblicata da Carlo, eh, che è ovviamente il proprietario di quello che è l'assistenza di Absan Italia. Quindi, è un, una foto che eh, non è un fake, ma sicuramente è una foto eh, di un prodotto che arriverà a breve. Eh, quindi, di questo abbiamo la certezza. Eh, però non sappiamo nient'altro, appunto non sappiamo se eh, Appsan eh, renderà questo prodotto compatibile con tutte le sue versioni di Zino o solo con lo Zino Mini Pro, eh, perché comunque sappiamo che non tutte le versioni di Zino Mini hanno la stessa eh, connessione wifi nel senso che Apsan ha di proprietà un suo sistema di connessione wifi come DJI all'OcuSync loro hanno lo Synclix. Eh, per quanto riguarda lo Zino Mini Pro siamo arrivati alla versione 3 mentre per lo Zino Mini SE, la versione più economica di lui, eh, utilizza ancora la versione 2 di questo Synclix quindi eh, non so se questo controller eh, si adatterà alle varie tipologie di droni ovviamente via software, quindi quando riconoscerà il tipo di drone lui adatterà la connessione, eh, spero di sì, anche perché se no eh, andrebbe molto a limitare le vendite eh, di questo prodotto. Eh, poi vabbè si vede poco altro, i tanti tasti anche eh, programmabili, personalizzabili, eh, quindi tutte cose che ovviamente hanno gli smart controller. Eh, questa cosa eh, sicuramente è interessante il fatto che i maggiori produttori di droni intraprendano questa strada perché ritengo ottimo avere lo smart controller, l'unica pecca che lo smart controller lo si paga ovviamente di più di un controller base eh, come può essere questo eh, ed è utilizzabile solo con determinate tipi di prodotti dello stesso marchio. Mentre se utilizziamo il cellulare come schermo lo utilizziamo su tutti i droni, qua eh, gli smart controller vanno acquistati separatamente per quanto riguarda eh, Fimi e Apsan in questo momento, poi magari in futuro li integreranno nelle confezioni. Ma eh, li si pagano ovviamente di più di un controller eh, base eh, quindi alla fine di tutto si paga tutto di più mentre con uno smartphone che già magari abbiamo eh, si riesce a risparmiare eh, poi sull'acquisto del drone però di vantaggio hanno che questi smart controller sono davvero molto visibili eh, sotto la luce del sole non abbassano la luminosità perché si surriscaldano, che comunque sono fatti con una, diciamo, un sistema di raffreddamento a differenza ovviamente dello smartphone quindi hanno questo vantaggio però eh, ovviamente poi tutto si ripercuote sul prezzo finale di vendita eh, mentre quel cellulare si andava a risparmiare qualcosa però eh, eh, ragazzi questo è secondo me il futuro per quanto riguarda i droni consumer quindi ragazzi questo era solo un piccolo video eh, dove volevo appunto mettervi al corrente dell'arrivo anche da parte di Appsan di uno smart controller sicuramente un prodotto molto atteso per quanto riguarda i possessori di Appsan Zino Mini eh, quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questa novità di casa Apsan eh, vi è piaciuto e vi è stato utile avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale spoiler delle location dove vado a far volare i miei droni tantissime cose arrivano su Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale lì la trovate ragazzi con coupon direttamente scelti da me ma soprattutto ragazzi iscrivetevi